un applauso alla nostra riuscita Fusco è eh. decisamente decisamente un anno che eh. ha tantissimo e tanto mi viene in mente di parlare eh. di te eh, perché solo tu ci parlerai anche tu in qualche modo di inferno no? o di mondi sotterranei Ma io veramente come prima cosa vi vorrei parlare del dell'opera che Milena Petrarca ha mandato qui a Ischia come dono al nostro presidente eh, Mancini eh, perché come vedete la passione nella musica è meravigliosa, per me la, la musica napoletana penso che sia la più bella del mondo, ma eh, come vedete la passione è in tutte le cose. In chi, in chi dipinge, in chi canta, in chi scrive, eh, se non c'è la passione non c'è niente. La è sì, sì, sì, bisogna studiare, sono assolutamente d'accordo. Studiare. Senza lo studio non si va da nessuna parte, si è così. Sì, si può tirare fuori qualcosa, però è, è dallo studio che nasce qualcosa di buono. È eh, bellissimo libro qua. Io ho scritto questo libro, La voce di Circe, ed è una storia che voi mi direte perché porti proprio questo libro, perché in questo libro è tino anche di Ischia. Io vengo, sai, a Ischia da quando sono ragazzina. Io ho tantissimi ricordi di Ischia. E per me Ischia è una seconda patria perché vivevo con i miei genitori avevano tanti amici perché Ischia era, era veramente, è ancora qualcosa di magico. Io quando arrivo in traghetto comincio a sentire la nostalgia del fatto che me ne devo andare, quindi sto male perché comunque lasciare quest'isola è una separazione insomma, io sono a casa mia In questo, in questo mio romanzo, la voce di Circe? No, sicuramente sono l'isola dei sogni, no? l'isola dell'infanzia, anche l'isola dell'immaginazione, della, della fantasia, è anche in qualche modo legato al tuo lavoro che è legato ai bambini. No? Quindi in qualche modo anche il discorso che faceva il ieri il eh, aiutare a, a estrarre in modo, visto che oggi parliamo di, di vulcani e di sofferenza, quasi di spremitura per trovare qualcosa di, di, di sanguigno nella nostra anima e, e anche nella tua missione vita perché insegnare è una missione. Sicuramente, anche lì c'è la passione, senza passione non si può stare una vita con i bambini, anche perché si rimane piccoli. Eh. Io tante volte mi sento una ragazzina mi sento che non sono cresciuta sotto tanti, sotto tanti aspetti. Ho quasi 60 anni, ma nonostante questo, mi sento ancora piccola e gioco e vivo con loro, anche se poi purtroppo la scuola è diventata un'altra cosa. Lasciamo stare. No, però non guardiamo solo il significato simbolico, il resto non ci interessa. Noi, eh. se, parliamo, <ride> se parliamo appunto di istia. Ci sono secondo me due cose molto forti, molto potenti che sono legate l'uno all'altro e che sono legate al discorso dell'essere vulcano. Il vulcano è lo spirito di questa, di questa isola, no? le acque, le acque calde, eh, le acque a sorgeto nel mare, le fumarole, tutte queste cose. Qualche anno fa io sono venuta a Ischia e ho fatto una passeggiata sul Monte Bomeo. E ho incontrato dei ragazzi che cercavano la porta di Agartha. Io non ne avevo mai sentito parlare. Io l'ho inserita nel mio romanzo. La porta di Agartha è una porta che non si sa se è fisica o spirituale. Si sa che da tantissimo tempo la si cerca, anche i nazisti l'hanno cercata. Perché entrare in Agartha vuol dire poter entrare in controllare tanti boschi. e poi eh, c'è un'altra parte fortissima che è il bosco di Zaro io non voglio dire che c'è la Madonna, io non, non, non voglio dire questo anche se lo dico però a Zaro c'è sicuramente una, una vibrazione una spiritualità c'è cioè qualcosa che a me mi ha cambiato la vita io sono stata Zaro qualche anno fa con la mia cagnolina e la mia cagnolina, io non l'ho vista, la mia cagnolina ha visto la Madonna voi mi direte come ha fatto a dirlo, la mia cagnolina è andata in trans, ok? a un certo punto mi si è messa sulle sulle gambe fissava un punto che era il punto che fissavano anche le leggenti proprio il bosco, io sentivo, non lo so, era come se io facessi parte di quel luogo e ho detto loro quello che la mia cagnolina secondo me aveva vissuto e loro mi hanno detto ma è normale, perché il cagnolino comunque è un essere spiritualmente alto, buono, che non ha peccati e quindi perché no, hanno scelto di farsi vedere da lei piuttosto che da un'altra persona e a me questa, questa cosa mi ha, mi ha cambiato, mi ha avvicinato tanto, se c'era bisogno mi ha avvicinato ancora di più a Ischia e io quando vengo a Ischia di solito riesco sempre a fare un salto a, a, a Zaro perché mi sento avvicinata spiritualmente alla mia cagnolina che non c'è più, io penso che lei sia lì intorno perché aspetta una donna che scende. Comunque il mio romanzo non è un romanzo spirituale, è un romanzo d'amore, è un romanzo dove due persone si vogliono ma non riescono a vivere la loro storia d'amore perché comunque esistono tanti tabù, esistono tanti problemi al mondo esistono tante infelicità e loro non riescono ad amarsi. Circe, chi è Circe? La voce, prima la signora diceva la voce. Le voci sono delle cose che noi possiamo sentire dentro di noi, sono delle voci spirituali che ci vengono dalla nostra anima, che ci vengono dal mondo intorno. E, e Circe, che è vicino a casa mia, San Felice Circeo, io lo vedo da casa mia, noi abbiamo eh, la montagna di circe che sta dentro il mare con le sue chiome, in realtà appunto si dice che sia la testa no, della maga circe in un certo senso anche questo si ricolleva alla nostra isola perché ricordiamo che il non mi ricordo come si chiama in questo momento eh, comunque qui adesso voi avete eh, il più antico, il vaso Ah, la coppa di Nestor, è bravissima, avete la prima testimonianza di una poesia scritta eh, su un, un coccio appunto antichissimo. Dove mi sembra che dica il eh, vive l'amore meraviglioso: l'amore ti dà tanto. però chi beve questa coppa di Nestor avrà appunto, sarà felice, avrà l'amore. dell'emigrazione degli italiani all'estero, ho voluto parlare di tante storie, ci sono tante voci in, questa, in, questo, in questo romanzo, un romanzo breve, si legge molto facilmente, e sono delle lettere e questo devo dire che dopo che l'ho scritto ho fatto delle ricerche ci sono pochissimi romanzi aristolari insomma, e, e niente... Tante volte mi chiede come ho fatto a scrivere, come ho fatto a tirare fuori tante cose, non lo so neanche te, te lo volevo chiedere anche, ma soprattutto quando l'hai scritto, eh, secondo Bruno, di notte dalle alle 3. e purtroppo io per scrivere veramente un po' di tempo a tutto. Io ho scritto anche per il Dispari, grazie a Bruno, e vi volevo raccontare un episodio brevissimo eh, di Bruno, ancora non lo conoscevo fisicamente ci conoscevamo semplicemente telefonicamente, lo seguivo per quello che faceva, gli avevo anche mandato qualche pezzetto per lui, quell'anno aveva pubblicato e scendo dal traghetto Perché insomma ti conosco anche dal punto di vista poetico, scrivi delle poesie bellissime, delle poesie sì. eh, musicalissime perché io ah, dico sempre amo le poesie che si leggono da sole, <ride> perché nella poesia ci deve essere musica, in qualche modo, no? Io penso che quando si scrive si deve arrivare facilmente alle persone. Sì. Eh, quando noi scriviamo, ci esprimiamo, dobbiamo essere comprensibili per gli altri perché altrimenti scriviamo per noi stessi è, è assurdo, no? E quindi mi piace essere semplice come, come sono poi in realtà perché non sono sicuramente una sofisticata, quindi sono una persona semplice e scrivo come i bambini eh, come scegli, cioè come hai dei periodi poetici, dei periodi di prosa eh, c'è cioè qualcosa che ti spinge a fare poesia perché tra l'altro scrive delle bellissime e anche in, in, in il il dialetto sono meravigliose io scrivo veramente la voce di Ciccia non è il mio primo lavoro io ho fatto a, altri, altre cose ho scritto altri, altri libri e, e scrivo anche poesie le scrivo in italiano le scrivo in romanesco e le scrivo in sezzese che è, non so se avete presente il dialetto di Marco Fello. Mm. Che sono meravigliosa lei è bravissima anche a leggere cosa che non è sempre fatto lei è bravissima ve ne leggo una sì. Sì. Sì. Le poesie per me sono più un piacere che, che lo scrivere. Quello che mi prende di più in assoluto è la prosa, scrivere romanzi, diciamo il pasto e il guanciano. Sì, sì, questo è, è, un, è un piacere per me. Allora ve ne leggo una in sottese, cercherò di leggerla il più possibile in italiano, lo italianizzerò in maniera da renderlo più, più semplice. Quando ero piccolina... Eh, a casa di mia nonna venivano tante persone perché mia nonna era una persona sempre disponibile, buona oltretutto mi ha fatto conoscere la musica napoletana perché a casa sua si sentiva sempre la musica e, e appunto arrivavano tante vicine, tante sue amiche e mi ricordo questa signora che non si era sposata per l'epoca era una cosa terribile non essersi sposata si era zitelle quindi insomma questa poverina insomma che era zitella ne soffriva moltissimo dal suo racconto, no, di questo suo amore non vissuto a me è venuta questa poesia che si intitola Tardiva dichiarazione <ride> dichiarazione te lo tengo da dicermi te lo devo dire Angelino che mi hai sempre fatto sangue ti, so visto, ti ho visto adesso, dopo tanti anni, ormai siamo vecchi, ma tu sei sempre bello. Da giovane, da giovane ti ho ammirato quando scendevi per le piagge marine, cioè per la strada dove abitava, dove abitavi con tua madre e tuo padre. Che bel viso che tenevi, sei bello pure adesso! con quegli occhi verdi come la marina di Circe che andai lì da bambina e pure là ti pensai io te lo, di, te lo voglio dire perché se muoio tu neanche sai chi sono io, come mi chiamo mi chiamo una Antonia sono stata una bella donna ma tu non mi sei manco scernuta non mi hai proprio guardato sempre ti ho rivolto il sorriso franco perché ti volevo dare un bacio ti ricordi che da bambini una volta ci siamo dati un bacio sopra il pullman, sulla copriera per le coste, per salire il paese io non me lo sono mai scordato te lo voglio dire perché mi piace anche adesso se tu ci ripensi mi vuoi bene anche tu. Vieni a casa mia, apporta la scintella, la chiave è sulla porta, io tengo sempre pronta la cucuma del caffè. Tu porta lo zucchero. <ride> è un impossibile questa canzone di Ana ah, e io la dedico al mio marito che mi amo tantissimo